La psicoterapia è il contesto di lezione per curare e trattare difficoltà psicologiche ed emotive e prendersi cura di se stessi e del proprio benessere interiore emotivo psicologico. Ma... Questo non significa che la psicoterapia sia l'unico contesto dove possiamo trovare qualcosa di terapeutico per noi stessi. La lettura, per esempio, può essere un'esperienza terapeutica. Cioè leggere può essere un momento in cui lavorare eh, su se stessi e in cui entrare in contatto con qualcosa di curativo per noi stessi, per le nostre emotività, considerando che poi leggere anche quello è soltanto un'occasione per fare esperienza di qualcosa che possiamo vederlo in maniera più o meno romantica però in realtà non è tanto l'esperienza di avere in mano un libro o un ebook o qualcosa di quel tipo che crea un qualcosa di terapeutico in realtà è il contatto con la narrazione l'esperienza stessa della narrativa ha un qualcosa e può avere un qualcosa di terapeutico infatti la psicoterapia da un certo punto di vista è un'esperienza che ha delle forme di narrazione, cioè anche quello è un percorso in cui si lavora sulla consapevolezza e prendere consapevolezza di alcuni dei propri pensieri e riuscire a costruire una personale narrazione della propria storia di vita della propria storia che quindi va a costruire un'idea del da dove siamo arrivati dove siamo e dove potenzialmente potremmo arrivare che nel momento in cui è consapevole di alcuni passaggi fondamentali non tanto di quello che è accaduto ma come l'abbiamo vissuto allora ci dà la possibilità di affrontare le cose in maniera diversa e questa cosa qua non è tanto diverso da quello che succede in un libro un libro è un veicolo eccezionale per cercare di passare un messaggio a un lettore, sia un libro di narrativa, sia un libro di saggistica. È un'occasione per cercare di passare un messaggio tramite una storia, tramite un divertimento e un intrattenimento. Eh, in qualche modo quando noi ci siamo coinvolti da qualcosa di un, della narrazione c'è sempre un tentativo di farci rendere protagonisti o partecipi di determinati processi di scelta che portano a cause e conseguenze e questa cosa forse vale la pena tenerla in considerazione in maniera chiara perché c'è un termine che ultimamente negli ultimi anni va un po' più alla ribalta che è quello dello storytelling e questo termine nasce proprio da quella che è la manualizzazione del modo con cui viene, vengono raccontate le storie nella narrativa e forse fare un piccolo ragionamento su alcuni aspetti dello storytelling ci potrebbe essere utile per fare appunto eh, alcuni collegamenti tra quello che succede nella lettura di un libro e quello che succede in un contesto di psicoterapia, così da aiutarci a capire meglio in che modo leggere un libro può essere terapeutico. Perché... Lo storytelling è qualcosa che eh, ci dà degli strumenti per coinvolgere un lettore per cercare appunto di eh, tenerlo incollato a quelle pagine per tutto il tempo che serve lo possiamo fare in un libro, in un telefilm, in un, con una canzone lo possiamo fare in tanti modi diversi lo, lo strumento re è relativo, poi al, tutti hanno i loro pro e contro però non è tanto quello anche un quadro può tenerci incollati alla sua tela per tutto il tempo finché non riusciamo a capire o a risolvere alcuni aspetti che eventualmente ci suscita la questione è quanto quel linguaggio in qualche modo ci arriva ed è coerente col nostro modo di fare esperienza, di ragionare, di comunicare. Il libro dal canto suo usa le parole, che è quindi uno strumento estremamente versatile e può essere molto efficace anche economico nella sua diffusione, ma nel cercare di passare i messaggi lo storytelling in realtà non è che si inventa sempre cose nuove e, e esorbitanti da chissà quanto tempo a questa parte, ci sono alcuni schemi, alcune modalità di raccontare le storie che tendono a ripetersi. Questo ragionamento probabilmente poi lo potremmo approfondire all'infinito e forse va sicuramente oltre le mie competenze quando si parla di competenza in storytelling e narrativa, però c'è un concetto che vorrei provare a utilizzare per questo ragionamento da condividere assieme. Cioè il fatto che da ormai migliaia di anni eh, uno schema che si tende a utilizzare per raccontare le storie è quello della, dello schema in cinque atti fondamentalmente, cioè il fatto che la storia in qualche modo che vengono raccontate strati dei, dei libri che andiamo a leggere o delle, dei telefilm, delle serie tv che andiamo a guardare, eh, tendono a seguire un certo, una certa sequenza la presentazione dei personaggi, la descrizione di un contesto, il fatto che c'è un qualche cambiamento che va a creare eh, una storia perché qualcuno prende una decisione o accade qualcosa di importante, ci sono delle conseguenze che ne derivano e poi c'è alla fine una presa di decisione che in qualche modo fa sì che le cose vengano confermate o eh, il risultato venga confermato o ribaltato. Questa cosa qua è uno schema in cinque passaggi che fondamentalmente può essere modificato, alterato e ripetuto infinite volte. Personaggi, contesto, cambiamento, conseguenze, decisione. Questa sequenza qua la vediamo in tantissime opere di narrativa. E questa cosa qua è tutto un fatto di farci capire i personaggi, quindi... Quando ci vengono descritti? Ci vengono descritti per il fatto che hanno alcune caratteristiche e quindi hanno la propensione a prendere determinate decisioni, a vedere il mondo in un certo modo e quindi si comporteranno e sceglieranno di comportarsi in determinati modi. Poi alla fine accadrà qualcosa perché qualcuno ha scelto che succedesse qualcosa o perché quella cosa accade, ma quello che è importante non è tanto quello che accade ma come le persone rispondono e come scelgono di rispondere in modi diversi e quindi è il fatto che quelle risposte porteranno ad alcuni aspetti positivi ma anche a delle conseguenze negative e quindi alla fine si sceglierà di continuare a comportarsi in quel modo di trovare un'altra modalità per comportarsi sta cosa qua in tutte le salse però alla fine è la base della maggior parte delle storie che poi si può intrecciare dando più protagonisti che poi intrecciano le loro decisioni e finiscono per arrivare a chissà che questa cosa qua la vediamo nella maggior parte della narrativa ulisse che parte per l'odissea fondamentalmente fa quello prende delle decisioni dall'inizio alla fine in tutte le varie avventure che gli capitano e quella roba lì è fondamentalmente quello e Tanto più è meglio è fatta questa cosa, tanto più la narrativa ci coinvolge e ci aiuta a capire alcuni aspetti positivi e negativi di alcune prese di decisione o alcune conseguenze, come certe situazioni potrebbero essere lette o come potrebbero essere eh, interpretati certi, certi comportamenti. Questa cosa qua è un messaggio che viene veicolato dalla narrativa, e se impariamo a farlo nostro, magari ci dà la possibilità, anche nella lettura di un libro, di approcciarci alla possibilità di pensare ad alcune delle nostre scelte a leggere in una chiave di lettura, che ci permette quindi di ragionare su noi stessi e su come comportarci e stare al mondo in maniera diversa e originale. Questa cosa qua, tra l'altro, fa parte di quasi tutti gli strumenti per mandare un messaggio. Cioè, anche nella saggistica, nei manuali, è chiaro che non troviamo uno schema esattamente fatto in questo modo, però tendenzialmente il ragionamento per fare un manuale fatto bene non è metterci dentro dei contenuti a caso, quello è il modo per farlo fatto male. Se lo facciamo seguendo dei criteri di storytelling, allora proviamo generalmente a eh, prima a spiegare quelli che sono i postulati della materia, l'introduzione, la spiegazione, i personaggi che vengono presentati, no? poi ci viene spiegata la base della materia e i collegamenti al suo interno, che è il contesto in cui questa materia poi va sviluppata quindi poi accade qualcosa, il cambiamento, il punto 3, che diventa il iniziare a portare degli esempi, aneddoti, questioni che sono accadute, esemplificazioni che permettono di eh, capire quando succede questo, cosa, cosa comporta, che effetti ci sono. E quindi allora ci sarà il proseguo della spiegazione con pregi e difetti di vari approcci e varie, varie funzionalità per poi alla fine concludere tutto con un ragionamento su quale, quale decisione si scegli di prendere, che è la chiave di lettura che il libro ci propone o l'apertura alla complessità che il libro ci offre. Anche lì la saggistica ci fa un percorso per aiutarci a capire un messaggio. Fondamentalmente lo storytelling è quello, aiutare nella comprensione di un messaggio perché arrivi alla fine al, all'utente quello che è il risultato del poter ragionare in maniera leggermente diversa da quando è iniziata la comunicazione che si voleva ottenere. E questa cosa è la base del libro, è la base del, della maggior parte delle produzioni artistiche che si propongono l'effetto di, di suscitare un'emozione, una reazione nell'altro, ed è quello che si fa in psicoterapia, cercare di lavorare insieme per produrre un messaggio. E la psicoterapia, quindi... Eh, la narrazione, la descrizione, il racconto di una narrazione può essere terapeutico, eh, assolutamente sì, ma proprio perché la psicoterapia in fondo è un'esperienza di storytelling, di narrazione, ed è qui che le cose si incontrano, cioè anche la psicoterapia dal canto suo eh, segue alcuni, eh, alcuni, alcuni eh, postulati, alcuni aspetti simili a quello schema in cinque atti che citavo prima, cioè alla fine... All'inizio ci si conosce la presentazione dei personaggi e poi non è tanto lo psicoterapeuta che conosce il cliente che arriva in studio ma il cliente che inizia a raccontarsi e a farsi conoscere raccontandosi soprattutto a se stesso e prendendo atto del fatto che ci sono alcuni aspetti che racconta di cui così diventa più consapevole e quindi arriviamo a il fatto che diventa più consapevole degli strumenti e delle competenze e degli elementi che vanno a definire il suo percorso psicologico perché quando si racconterà poi lo psicoterapeuta gli restituirà il ok ma a me non interessa tanto cos'è accaduto ma mi interessa come l'hai vissuto te quindi i racconti e le esperienze verranno riempite di elementi psicologici grazie all'indagine condivisa che si farà in studio e la persona imparerà un po' a mettere meglio fuoco alcuni aspetti di sé che non, prima non vedeva e un po' poi apprenderà alcune competenze psicologiche perché poi quello che viene fatto in psicoterapia è anche un'educazione, un'istruzione al comprendere alcuni aspetti del... cosa sono le emozioni, come sono la psicoeducazione, no? Cosa sono le emozioni, come, cosa sono i pensieri, come funzionano, come interagiscono. Cioè, imparare a ragionare su queste cose e poi quindi tutto questo viene messo in discussione con degli esperimenti dicendo sì, ok, mettiamoci in gioco iniziamo a ragionare su questo facciamo esperienza, proviamo a modificare quella cosa e vediamo come va e quindi la persona diventa protagonista delle proprie esperienze e inizia, punto 4 a vivere effetti, cause e conseguenze e a ragionare su pregi e difetti di quello che sta facendo. La stessa cosa che vedevamo sia nella narrativa che nella saggistica fondamentalmente. Ragionare su pregi e conseguenze per arrivare in fondo a una scelta consapevole del tipo di persona che vorrebbe essere, che può essere, del come potrebbe esserlo, cercando quindi di perseguire gli obiettivi che si era dato in un modo più compatibile possibile con il percorso che ha fatto e con il livello di consapevolezza di sé e di competenza emotiva che ha raggiunto o che può riuscire a raggiungere aggiungere realisticamente fare questa cosa significa in qualche modo costruire una narrazione costruire uno storytelling personale e questo sono sempre quei soliti cinque punti che dicevo prima la narrazione in cinque atti che più o meno da qualche migliaio di anni continuiamo a ripetere perché funziona perché è una sequenza che in qualche modo funziona e perché logicamente eh, ha un suo senso nel trasmettere un messaggio. Infatti, alla fine, l'obiettivo principalmente è quello comunicare efficacemente un messaggio eh, nella, nel teatro, magari, perché no, intrattenendo anche tramite una serie di eh, meccanismi che vanno a suscitare maggiormente l'attenzione del pubblico, ma fondamentalmente è quello che si vuole, a riuscire a far sì che le persone che si alzino dalla sala, poi si alzino portandosi a casa non tanto il fatto che il tempo è passato ma il fatto che hanno avuto o pensano di aver avuto qualcosa su cui ragionare o pensano di aver avuto alcuni aspetti emotivi che gli, hanno, che gli è stato suscitato che in qualche modo li ha intrattenuti e perché no? anche intrattenerli con la sole innesco di alcune emozioni, anche quello è veicolare un messaggio, perché le emozioni sono prodotte da un pensiero, un modo di pensare, e quindi se hanno pensato quelle cose, hanno pensato delle cose che hanno suscitato in loro delle emozioni, significa che qualcosa gli abbiamo suscitato, qualcosa gli abbiamo comunicato, e quindi qualche messaggio è passato. E lì si apre poi una differenza sostanziale tra la psicoterapia e tutto quello che può essere terapeutico ma non è psicoterapia, cioè la psicoterapia è fatta apposta per essere terapeutica. C'è cioè, una persona che vi partecipa attivamente nell'interazione con l'altro, crea un qualcosa che ha l'obiettivo ed è eh, curato e, mo e monitorato perché arrivi all'obiettivo dell'essere terapeutico. Leggere un libro può essere terapeutico, però è un po' casuale, cioè siamo da soli nell'interazione intima con quel libro e poi con i nostri strumenti più o meno all'altezza riusciamo a fare alcuni ragionamenti ed arrivare a delle conclusioni più o meno efficaci da poi applicare alla nostra vita e ne facciamo un po' quello che riusciamo. La questione è il quanto abbiamo a fuoco quello che è il nostro obiettivo e quanto riusciamo a ragionarci in maniera lucida. Perché anche in un lavoro di psicoterapia si lavora tanto sulla consapevolezza della presenza ma si è guidati da qualcuno e le persone hanno difficoltà a volte a eh, prendere atto e consapevolezza di alcuni elementi psicologici hanno bisogno che ci sia qualcuno che li guidi in quel lavoro per tante ragioni eh, ma due ragioni principali potrebbero essere quelle che uno, prima di tutto, stiamo parlando di pensieri e noi siamo immersi nei nostri pensieri noi siamo costantemente a contatto con la nostra mente che lavora e quindi il fatto di essere immersi in tutto questo fa sì che poi successivamente eh, non ci rendiamo conto di questi pensieri, dell'effetto che hanno nelle nostre emotività e tendiamo spesso ad avere l'idea che le nostre difficoltà emotive siano prodotte dall'ambiente, da quello che succede intorno, sono gli altri che mi hanno fatto sentire così. Quando siamo dentro quella logica stiamo sbagliando, stiamo sbagliando appieno eh, del fatto che non stiamo riuscendo a riconoscere quello che è invece l'elemento personale, e, e emotivo e di pensiero che ha, sta producendo quella conseguenza emotiva, che è chiaro che nasce in una storia, ma non è la conseguenza di quella storia, non tutti quelli a cui sono successe le stesse cose hanno quella reazione, quella reazione non parla dell'evento ma parla di noi che abbiamo vissuto l'evento. E questa cosa spesso le persone hanno difficoltà a farla da soli, no? Come chiaro, il pesce che è immerso nell'acqua non sa di stare nell'acqua, ci sta e. Contemporaneamente eh, Un'altra cosa che probabilmente ha tanto reso difficile per le persone lavorare sulle proprie difficoltà emotive è quella leggenda del, fatto che, del pensiero che, che le, le emozioni siano irrazionali. Questa eh, idea totalmente sbagliata che si è diffusa così tanto eh, negli anni scorsi ha fatto sì che poi ci sia tutta una serie di persone che si sentono totalmente in balia delle proprie emozioni e rinunciano al tentativo di provare a capirle nel momento in cui invece le emozioni sono qualcosa di prettamente razionale ragionevole, logico e prevedibile. Di per sé le emozioni sarebbero ragionevoli e logiche quindi se le affrontassimo in una modalità quindi ragionevole e ragionata e quando non sembrano tali è semplicemente perché ci manca qualche strumento, qualche chiave di lettura per riuscire a viverle in quel modo, ma lo sono, lo sono comunque, anche se noi non lo stiamo capendo. E appunto per questo il fatto di eh, lavorare in psicoterapia mi ricorda tanto l'esperienza della narrativa perché poi succede la stessa cosa, no? poi quando l'eroe arriva alla fine del suo viaggio ha degli strumenti che all'inizio non aveva. Penso appunto a proprio il viaggio dell'eroe classico, no? quello eh, che viene descritto anche nella narrativa con alcuni espedienti come i suoi difetti sacri, quei, quelle caratteristiche che eh, sono dei chiari, delle chiari eh, estremizzazioni di alcuni aspetti della personalità ma che la persona vive eh, eh, con, eh, senza rendersi conto del fatto che siano un problema, no? Come per esempio che è un meccanismo che si va a, eh, va, va a permettere di definire in qualche modo i, i personaggi quando c'è la presentazione dei personaggi all'inizio di qualunque telefilm no? che c'è quello più intelligente ma eh, meno abile negli sport, c'è cioè quello che è sportivo ma meno acuto eh, in altre questioni o meno, meno studioso eh, son, spesso i personaggi nelle storie sono definiti in questa maniera, nella vita privata noi non siamo così, i difetti non si compensano in qualche modo per favore un'esperienza narrativa, però tutti noi abbiamo dei profili che a volte finiscono per essere sbilanciati su alcune caratteristiche. Alcune cose funzionano meglio e altre funzionano peggio. E nella presentazione che è importante che noi riusciamo a fare di noi stessi, il fatto di essere consapevoli di quelle che sono le nostre estremizzazioni, le nostre eh, caratteristiche più spiccanti e più evidenti, che fanno sì che anche gli altri un po' ci riconoscano per quelle, è importante perché quelle poi caratterizzano gran parte o una buona parte comunque del percorso che possiamo fare nel lavorare su noi stessi e nel essere più consapevoli del modo con cui l'ambiente interagisce con noi, perché poi quindi il nostro protagonista che noi siamo, in qualche modo si andrà a scontrare con delle esperienze che eh, terranno conto anche di questo nel modo con cui accadranno, ma soprattutto nel modo con cui noi reagiremo ad esse, reagiremo sulla base delle nostre caratteristiche peculiari. E qui si innesca quel secondo passaggio, come in quel primo passaggio che dicevo del del non renderci conto dei nostri pensieri perché ci siamo immersi una cosa che nella narrativa, nella narrativa viene spesso fatto è quello di creare un meccanismo che eh, nello storytelling descrivono come la mente eroica no? quel concetto per cui eh, la persona quando eh, i protagonisti delle varie storie quando, anche quando sono consapevoli di alcuni loro difetti tendono a non vederli come tali ma a vederli come un qualcosa che è giustamente spiegato dalla loro storia e che vivono in senso positivo c'è cioè l'idea per fare un esempio su tutti, classico, chiaro, semplice, Zio Paperone non è convinto di essere avaro, ma è convinto di essere parsimonioso e che il suo legame al denaro, il suo essere attaccato anche al minimo centesimo, eh, non sia il suo difetto, ma sia la, il, il segreto del suo successo e quello che gli permette di essere più efficaci tutti gli altri. Invece no, quello è tendenzialmente un difetto estremizzato. E in quell'estremizzazione, eh, qualunque percorso narrativo, poi volgerà sempre a far vedere i pregi e i difetti di questa cosa per poi far arrivare alla fine all'epilogo dell della narrazione a una presa di decisione verso la moderazione di solito o verso un, una direzione comunque diversa da quella originale e quello è il approcciarsi a un'idea diversa cambiare aprirsi a un'idea diversa e quindi saper scegliere un pensiero più agile che permetta quindi di affrontare delle sfide ambientali o personali in maniera più efficace. Questa cosa fondamentalmente è la stessa cosa che si fa in un percorso di psicoterapia, soltanto non tanto tramite un percorso guidato e inventato da un autore, ma no, tramite la realtà, tramite quello che ci succede, tramite il metterci in discussione e nell'affrontare le cose in modo leggermente diverso e con un modo di pensare che sia almeno lievemente diverso per vedere, provare a sperimentare le nostre emozioni e capire come cambiano sulla base di quello che pensiamo e per quindi riuscire a eh, diventare più competenti nello stare a contatto con la nostra storia di vita. Quindi per capirci, i libri sì possono essere terapeutici, le storie possono essere terapeutiche, la musica può essere terapeutica, eh, le serie tv possono esserlo, eh, come, eh, perché tutte le, le esperienze narrative possono essere terapeutiche perché la psicoterapia è un'esperienza narrativa e quindi in qualche modo poi tutto può essere terapeutico, eh, chiaro, cioè, chiar, certo che eh, la psicoterapia eh, ha il vantaggio di essere costruita esattamente solo esclusivamente per quello scopo. Quindi eh, con tutti i suoi limiti eh, però la psicoterapia ha il vantaggio del massimizzare l'obiettivo del andare verso il risultato terapeutico, mentre tutto il resto può essere terapeutico però anche un pochino casuale. Quello che potrebbe succedere alcune volte è, per esempio, anche che una lettura possa essere anche eh, dannosa per la salute di una persona, cioè tutte le esperienze narrative potrebbero anche portarci delle conclusioni che Invece che, invece che farci sentire più competenti e più capaci potrebbero anzi metterci maggiormente in difficoltà potrebbero farci avere delle mezze idee poco efficaci di cui però siamo abbastanza convinti potrebbero trarci in inganno potrebbero eh, complicarci nel nostro modo di ragionare invece che non darci accesso alla complessità rendere complicato il ragionamento che è una sfumatura molto diversa e molto più problematica eh, come poi... Perché no? Un'esperienza narrativa, forse un pochino per eccellenza, visto che ci sono un sacco di storie su quello, sono le relazioni d'amore. Le relazioni d'amore sono un'esperienza narrativa. C'è cioè una storia d'amore, già il nome stesso lo dice. E le storie d'amore possono essere un'esperienza molto sana che ci aiuta a migliorare in alcuni aspetti, come può essere un qualcosa di estremamente tossico e patologico che ci rovina completamente. Quindi, per, in sintesi tante cose possono essere terapeutiche eh, cerchiamo di capire però che eh, tutto dipende un attimo da come viene vissuto e forse tante cose possono essere di accompagnamento a un lavoro di psicoterapia a un lavoro personale e allo stesso modo però quando vogliamo lavorare sulle nostre difficoltà emotive e psicologiche, eh, tendenzialmente nulla è più efficace, più rassicurante, più, eh, più appropriato che non lavorarci in psicoterapia con una persona che è appunto professionista di quel settore se siamo in una narrazione, in un aspetto narrativo che è in qualche modo un'esperienza che comunque per noi è dolorosa e, ci, e non sappiamo più come uscirne nell'ottica che ormai il nostro destino segnato l'epilogo sarà inevitabilmente quello non ci possiamo fare nient'altro mi, mi raccomando cerchiamo di chiedere aiuto prima di arrivare a quell'epilogo che possa essere eventualmente, altrimenti, eh, insostenibile. Mi raccomando, chiedere aiuto è il primo passo per migliorare ed è importante farlo. Ci sono nel 2022 e in futuro, poi per quelli che vedranno il video in futuro, eh, ci sono sicuramente tante modalità eh, in prima persona, online, in dirette, per chiedere aiuto. Sfruttiamole, utilizziamole, perché la storia non è finita qui. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.